Buongiorno a tutti. A todos. Buongiorno a tutti. Siete sempre più belli. Sempre siete più bello. Che cosa fate? Che ha Quale cura fate? Que, uh, cura che cura ha Che creiamo sei? Sì, non? è perché Gesù ci rende bene, Gesù nos più stiamo vicino a Gesù più siamo felici Gesù, e, e più si vede sulle nostre volti e, se ve nuestra, caras. e quindi dobbiamo essere con Gesù. Que estar con Gesù, perché quando siamo con Gesù con Él, la nostra vita è piena di gioia e di pace è vero che attraversiamo anche dei momenti difficili. momenti difficili. Non tutti i momenti sono buoni. Non tutti i momenti sono buoni. Ci sono momenti buoni, alti. Hay momenti buoni e, alti e ci sono momenti difficili. Y momenti difficili. Non è che quando noi crediamo in Gesù andiamo a finire sotto una campana di vetro. No quando crediamo in Gesù stiamo sotto una campana di vetro. Dove non ci succede niente di male. Dove non ci passa niente male. No, anche quando crediamo in Dio. Hasta en Dios, possono succederci problemi, difficoltà. Puòden passare problemi e difficoltà. Anzi, molte volte eh, succedono tante situazioni negative. Muchas veces pasan mal, cose malas. Perché abbiamo un nemico che è il diavolo che vuole distruggerci. Perché il nostro nemico vuole destruirnos. Però, in mezzo a tutte queste prove, Pero en medio de todas esas pruebas, non dobbiamo perdere di vista Gesù. Non dobbiamo perdere l'obiettivo. Non dobbiamo permettere allo scoraggiamento, allo sconforto. Non permetterle al desanimo di rubarci la speranza. De la speranza. Perché Dio è buono con quelli che sperano in Lui. Dios es bueno con los que en él. Quindi, oggi dobbiamo parlare proprio mm -hmm. di questo per questo oggi vogliamo parlare di non perdere la speranza no pierdas la vogliamo leggere Lamentazioni, capitolo 3 vogliamo leggere Lamentazioni, capitolo 3 dal verso 22 al verso 26 del versicolo 22 al 26 è una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti è por la misericordia di Jehovà che non siamo consumiti perché le sue compassioni non sono esaurite perché nunca decayeron sus misericordias. Si rinnovano ogni mattina Nuevas son cada mañana Grande è la sua fedeltà Grande è la sua fedeltà L'Eterno è la mia parte, dice l'anima mia Mi parte è Jehovà, dice mi alma Perciò spererò in Lui Portanto, L'Eterno è buono con quelli che sperano in Lui Buono è Jehovà a quelli che in esperano Con l'anima che lo cerca All'alma che le buscare Buona cosa è Buono è sperare Aspettare in silenzio la salvezza dell'Eterno. Tanti anni fa un uomo si avvicinò a John Wesley. Che era un predicatore molto conosciuto nel XVIII secolo. E si lamentava tutto quello che lui stava attraversando. Tutti i problemi, tutte le difficoltà, tutto quello che lui viveva. Tutti i problemi, le difficoltà, che lui vivía. E mentre stavano parlando, il predicatore lo guardava. E, parlando, il lo e dietro di loro c'era come un muro, e de ellos había un muro. Che aveva un'altezza più o meno questa altezza. Che aveva come più o meno questa altura. E c'era una mucca. E había una vaca, che per guardarli stava allungando il collo da, sopra il muro per vederli. Che per vederli stava come alagando su quell'acqua per vederli. E quindi il predicatore guarda quella mucca e il predicatore mira esa vaca dice guarda noi dobbiamo essere proprio come quella mucca sì mira tenemos che ser come esa vaca finché Guardiamo solo i nostri problemi. Hasta che solo mi rimano i nostri Non riusciamo a vedere Gesù dietro i nostri problemi. Non potremo vedere Gesù dietro dei nostri problemi. Perché questi problemi sono come dei muri. Perché questi problemi sono come muro. Che ci impediscono di vedere Gesù. Che non si impedis di vedere Gesù. Però proprio come questa mucca che ha tirato fuori la testa per vederci. Però come questa vaga che que ha la cabeza per vederla. Così dobbiamo essere noi. Así que Dobbiamo guardare al di sopra dei nostri problemi que ver más allá de per guardare quello che è più grande dei nostri problemi, che è Gesù. Per questo, nella prova, tu devi sperare in Dio. Per nella prova, devi credere che in mezzo a tutta la situazione qualcosa Dio farà. Devi credere che in mezzo a tutta questa situazione Dio farà qualcosa non puoi perdere la speranza non puoi perdere la speranza perché Dio è buono con quelli che sperano in Lui perché Dio bueno è buono con quelli che sperano in Lui lo abbiamo letto, lo vogliamo rileggere Lamentazione 3.25 lo leemos in Lamentazione 3.25 l'Eterno è buono es con quelli che sperano in Lui buono è che a quelli che in sperano quindi se tu speri in Lui Por eso si in Lui Dio sarà buono con te Dio sarà buono contigo forse i tuoi problemi ti stanno... Uh, gli occhi. quizás tus problemas te están cerrando los ojos, Forse attor di di quizás estás Circolate. tan atorniado de tantas dificultades, de tantos problemas, quizás estás tan rodeado de tus problemas que, non a Dio. que no puedes ver Dios. E molti addirittura se la prendono contro Dio quando ci sono i problemi. E molte volte si enfadano con Dio per i suoi problemi. Ah Dio, ma perché mi fai questo? Dio, por qué haces esto? Dio ti sei dimenticato di me. Tu olvides di me. Dio non ci sta. Dios no está. E non riescono a vedere oltre i loro problemi. E non possono vedere più allora dei suoi problemi. Però devi conservare la speranza in mezzo ai problemi. Que la in medio de tus devi guardare al di là dei tuoi problemi. Que ver más allá de tus Come hanno fatto tanti uomini di Dio. Como de Dios. Uno di questi è stato Giove. Uno di questi è Job. Job è stato un uomo che è stato provato in una maniera tremenda. Job è stato provato in una maniera incredibile. In un giorno, un giorno solo perse tutto quello che aveva. In solo un giorno perdiò tutto quello che aveva. Perse tutte le mucche, le vacche, tutti i camelli, tutti i cavalli, tutto quello che rappresenta il suo lavoro, la sua ricchezza. Tutto quello che era il suo lavoro e le sue riqueza en un día solo perdió todos sus hijos. Los hijos estaban comiendo en una casa. Y de repente se cayó todo encima de ellos. Y murieron todos los hijos. E quindi nello stesso momento gli andarono a portare tutte queste notizie. E nello stesso momento le stavano arrivando tutte le notizie. Guarda che sono morti tutti i tuoi cammelli. Mira, sono tutti i tuoi cammelli. Arriva un altro, sono morte tutte le vacche. Otro, decía, todas vacas. Arriva un altro, sono morti tutti i tuoi figli. Arriva un altro, sono morti tutti i tuoi figli. Arriva un altro, sono morti tutti i tuoi figli però Giobbe in tutto questo non se la prese con Dio però Giovo in tutta questa situazione non si enfadò con Dio addirittura perse anche la propria salute Hasta su salud. perché il diavolo venne a creargli problemi alla salute perché il diavolo le creò problemi alla salute e l'unica cosa che gli era rimasta l'unico che que le quedava erano degli amici Eran che gli dicevano ah tu stai così per colpa tua perché chissà che peccato hai fatto perché se tu stai così perché chi sabe lo che hai fatto? Cioè era meglio non avere amici in questo momento. Osa che in questo momento era meglio non avere amici. E poi una moglie. Io una sposa. Quanto sono preziosi quelle mogli che noi abbiamo a fianco. Quanto sono preziose queste mujeres che que teniamo a lato. Però Job aveva una moglie. Però Job aveva una esposa. Che era tutto il contrario. Che era lo contrario. Che gli diceva Ma perché non muori? Perché non maledici Dio e muori? Perché no no non ti muori? Perché non a aveva... Dio se ti muori? Insomma era proprio messo che peggio non di così sì. non poteva stare. Osea che Bertelson non poteva stare. Però in mezzo a tutto questo, eso, lui non perse mai la speranza. No la speranza. E quando stava nel momento più brutto, momento más feo de su vida, lui disse: él dijo, Anche se Dio mi uccidesse, e continuerò a sperare in Dio, seguirai sperando in Elo questo significa non perdere la speranza questo significa non perdere la speranza io non so quello che tu stai attraversando io non so sé quello che stai passando possono essere malattie, Enfermedades. possono essere difficoltà, ser problemi nella famiglia problemi nella famiglia, non lo so non lo so, però una cosa so però algo so, non puoi perdere la speranza non puoi perdere la speranza perché Dio è buono con quelli che sperano in Lui perché Dio è buono con quelli che sperano in Lui quando Dio vede che tu in mezzo alla difficoltà speri in Lui, quando Dio vede che nel modo delle difficoltà tu speriamo in elle Dio opererà in tuo favore in tuo favore io non so quello che può fare il Dio io non so sé quello che può fare Dio ma noi abbiamo un Dio di miracoli siamo un Dio di miracoli e in mezzo a tutti questi problemi Lui verrà e farà qualcosa e qualcosa come è successo con Mardoccheo come le passà Mardoccheo se conosci il libro di Esther se conosci il libro di Esther Esther era diventata la regina Esther è la, la, la reina ed era stata cresciuta dallo zio che si chiamava Mardoccheo e aveva sido creata dal tio che si chiamava Mardocheo. però questo Mardoccheo aveva un nemico però un enemigo. ed era un nemico potente, un principe e era un principe, era molto poderoso si chiamava Aman era Aman e un giorno Amman disse tutte le persone si devono inginocchiare davanti a me e un giorno Amman disse tutte le persone si devono inginocchiare davanti a me sono questi uomini di potere che vogliono dominare il mondo questi uomini di potere che vogliono dominar il mondo però Mardokeo credeva in Dio e Mardokeo dice io soltanto davanti a Dio mi inginocchio e io solo me voy a arrodillar delante di Dio e quindi Aman la prese come una sfida. E lo tomò come un desafío. E disse, io non ucciderò solo te. Dice, yo no solo voy a matar a ti, ma farò uccidere a tutto il tuo popolo. Sino que a todo tu e quindi si mise d'accordo con il re. Se puso de con el re. E fecero una legge contro tutti gli ebrei. E una de los per uccidere tutti quanti il popolo di Mardoccheo. Per tutto il popolo di Mardocheo. Quindi Mardocchio sapeva che rischiava la vita. Mardocchio sapeva che arriesgava la sua vita. E l'unica persona che l'avrebbe potuto aiutare era Esther. E l'unica persona che poteva aiutarle era Esther. Esther era la moglie del re. Esther era la esposa del re. E quindi Mardocchio andò a parlare con Esther. Mardocchio fu a parlare con Esther. Esther, aiutami, parla con il re. Esther, aiutami, parla con il re. Però Esther disse, no, non posso parlare con il re. Però Esther dice, io non posso parlare con il re. Perché c'è una legge. Hai una legge. Che se lui non mi chiama, che se no io non posso andare dal re io, non puedo del rey. e se vado dal re, se io rischio che possa morire, morir. E Martocchio gli dice una cosa. E Martocchio gli dice algo guarda che se tu non mi aiuti Mira che se non mi aiudes, Dio farà qualche altra cosa, cosa. l'aiuto mi arriverà da qualche altra parte l'aiuto mi va a llegar un altro lato però tu perderai la tua benedizione tu perché sei diventata regina per un momento come questo perché te volviste reina per questo le parole di Mardocheo sono parole di speranza le parole di Mardocchio sono parole di speranza, Mardocchio, speranza. Mardocchio sta dicendo Mardocchio diciendo, anche se tu umanamente non mi vuoi aiutare hasta si tú a nivel humano no quieres ayudarme yo sé que Dios de alguna manera me, alguna manera me va a ayudar la ayuda arriverá a quizás que, que otra persona o que otra situación no sé de dónde llegará esta ayuda pero yo la esperanza que Dios no se dimenticará de mí pero tengo la esperanza de que Dios no se va a olvidar de mí esta es la esperanza. Es esperanza no le era arrivada una profecía non gli era arrivata una profezia. Non gli aveva parlato a Dio con un sogno. Non gli aveva parlato Dio con un sogno. Non era arrivato l'Arcangelo Gabriele che aveva detto "Mardoceo, ti aiuto". Non gli arrivato di Gabriele dicendole Mardocheo ti vuoi aiutare". No. No. Però lui sapeva che Dio lo avrebbe aiutato pero él sabía que Dios lo hubiera ayudado porque Dios es bueno con los que esperan en él. y quizás tu oggi stai soffrendo. quizás hoy Forse stai passando per por periodos difíciles. y quizás Dios neanche te ha parlato magari non è arrivata una profezia non è arrivato un sogno, niente no una profezia, ni nada. però la Bibbia dice, la dice che Dio è buono con quelli che sperano in Lui che Dio è buono con quelli che in devi continuare a sperare in Dio que in Dios. devi continuare a confidare che Lui qualcosa farà devi in che farà qualcosa perché devi sperare in Dio? Que sperare in Dios? perché se non speri in Dio si no en Dios, non arriverà la soluzione quando Israele doveva entrare nella terra promessa en la aveva attraversato il deserto erano passati per il calore, per la fame e hanno passato per il calore e l'hambra però Dio li aveva sempre aiutati però Dio sempre li aveva aiutati quando aveva fame gli mandava pane, gli mandava carne quando avevano sete Dio gli mandava acqua quando mandava acqua erano passati in un deserto terribile di serpenti, di scorpioni e Dio sempre li aveva aiutati e Dio sempre li aveva aiutati però quando arrivano davanti alla terra promessa però quando Mosè manda 12 spie la terra 12 spie ad esplorare la terra e due tornano con un buon resoconto e due vuelven con una buona notizia ah la terra è buona la terra è buona veramente ci, sono, ci sta la frutta, ci sta il latte, ci sta il miele hai la frutta, hai la e la miel e ci sono anche i giganti e sì, sí, hai giganti però noi li distruggeremo perché Dio è con noi però li stiamo distruggere perché Dio è con noi e gli altri dieci invece dicevano e gli altri dieci dicono sì, sì, è vero, ci sta la frutta sì, sí, hai la frutta sì, sí, sì, sí, ci sta il latte, ci sta il miele hai la leche, la miel però però e ci sono dei giganti grandissimi. Però dei giganti E davanti a questi giganti noi sembravamo delle cavallette. E davanti a noi sparavamo insetti. Ah, ci sono delle mura altissime. E i mura sono alti. No, non ce la possiamo fare contro questi giganti. No, possiamo aggiornare questi giganti. E quindi tutti iniziarono a piangere. E tutti si potevano a llorar Ah, Dio ci ha portato fino a qua per morire. Dio ci ha già fatto qui per morire. Torniamoci in Egitto. Volvamo Persero la speranza. E perdirono la speranza. E perché persero la speranza? perdono la speranza? Dovettero farsi 40 anni nel deserto. Que estar 40 años más en el e Dio aspettò che que tutta quella generazione morisse. Que per poter alzare una generazione che avesse la fede di entrare nella terra promessa. Para una que de en la avevano perso la speranza. Avevano perso la promessa. E avevano perso la promessa. Avevano perso la promessa. <coughs> quindi Dio questa mattina ti sta, e questa ti sta dicendo non perdere la speranza, non la speranza. perché la promessa si realizzerà perché la promessa si va a realizzare. Anche se intorno a te vedi tutto diverso. A tu Anche se davanti, davanti a te ci sono i giganti, ci sono le mura alte. Si de non è importante questo. Non è es importante questo. Perché se tu non perdi la speranza, no la speranza. Dio è buono con quelli che sperano in lui. Dio è buono con sperano. Qualcosa farà. Algo va a ser qualcosa succederà e alla fine nascerà una strada nel deserto e al final va a una nel deserto alla fine queste mura crolleranno. e a caer tu taglierai la testa a questi giganti Vas a la cabeza a los ed entrerai nella promessa che Dio ti ha preparato en la que Dios ti ha hecho. perché hai sperato in Dio en él. Davide è uguale. David, uguale fu a, a fare una, uh, una, una battaglia nel deserto estuvo luchando en el desierto. Mentre lui andò a fare questa battaglia. Mentre la arrivarono nemici e saccheggiarono robaron toda la ciudad. Distrussero tutti, tutte le case. Destruyeron las casas. Presero le mogli, Tomaron las mujeres i los hijos. Presero tutte le mucche, tutte le vacche, to Todas las vacas, cada cosa que tenían. E si tutto. y se llevaron todo. Cuando lì, y cuando David llegó lì? ahí? Non c'era più niente. C'era niente. Le case erano bruciate dal fuoco. Le case erano chiamate dal fuoco. E la gente iniziò a piangere. Y la gente stava llorando. Perché aveva perso la moglie, aveva perso i figli. Perché aveva perduto la sua mucca e i suoi Aveva perso le mucche. <coughs> aveva perdito le vacche. E iniziarono a dire, oh, uccidiamo a Davide. E iniziarono a dire a mattare Davide Perché quando le cose si mettono male. Perché quando le cose si prendono male. Le persone se la prendono sempre col pastore. Le persone sempre si enfada con il pastor Ah, le cose non mi vanno bene la famiglia. No ah, la colpa del La colpa è del pastor Ah, adesso sto malato. Avresti infermo. Ha ah, la colpa del pastore. La colpa è del pastor sabes che faccio? Cambio chiesa. Sai che cambia E così parlava di questa gente, volevano que uccidere Davide. gente che matar Davide. Però Davide non perse la speranza. Però David no perdió la esperanza La Bibbia dice che Davide cercò Dio. Davide dijo che che o sea, Chiamò il sacerdote. Chiamò il sacerdote. In mezzo a tutto questo periodo, questo, questo momento dove la gente piangeva. La gente llorava, lui cercò una persona che aveva fede. Persona che fede. E si mise a pregare con lui. E si puso a orare con lui. Ah, tutti hanno perso speranza. la speranza. Io continuo a credere in Dio. Yo in Dios. E iniziarono a pregare. Y empezaron Iniziarono a cercare la risposta di Dio. E la risposta di Dio. E la risposta arrivò. Dio disse: inseguitevi e riprendetevi tutto. Dio dice, e, uh, tome, uh, todo de e loro corsero dietro a questi nemici. De ellos e conquistarono di nuovo tutto quello che avevano perso. Lo che perché non avevano perso la speranza. Perché non avevano la speranza. Non possiamo perdere la speranza non possiamo perdere la speranza perché fino quando c'è la speranza perché la speranza Dio opererà in tuo favore tu favor. perché Dio è buono con quelli che sperano in Lui Dios es bueno con los que en él non possiamo perdere la speranza. No perder la speranza perché quando abbiamo speranza ci sono tre promesse che ci aspettano la prima la, la è quella che abbiamo letto es la que hemos leído. che Dio è buono con quelli che sperano in Lui que Dios es bueno con los che in El sperano, però c'è anche una seconda promessa che coloro che sperano nel Signore que que él, non saranno svergognati non saranno avergonzati Isaia 49 versetto 23 B Isaia 49 versicolo no, 49, versicolo 23 dice, dice così uh, così saprai Que yo soy el Eterno y que los que esperan en mí no serán desvergoñados. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que me esperan. Es normal a vosotros ser tímidos y tener vergüenza. Es normal tener vergüenza y ser tímidos. Haber vergüenza de hablar, de predicar tener, o de evangelizar. Tener vergüenza de hablar, de predicar, de evangelizar. Pero una cosa es haber vergüenza. Pero algo es tener vergüenza. Y otra cosa es ser desvergoñados. So, otra cosa es ser avergonzados. Che cosa significa essere svergognati? Che significa essere avergonzati? Che sì. tu credi in Dio? Che credi in Dio però, però i fatti intorno a te Però a Ti mostrano il contrario Ti mostrano contrario E la gente ti prenderà in giro y la gente si di ti Perché tu credi in Dio? Perché credi in Dio Voglio fare un esempio Per esempio Dice tu ah io sto malata Dice, ah io sto enferma però credo in Dio voglio pregare per la mia guarigione però credo in Dio si quiero orar per la mia sanità e la gente ti prende in giro e la gente se burla di ti ah tu credi ancora che Dio può fare i miracoli ah tu non crees che Dio può fare i miracoli ma queste sono cose antiche di quando la gente non capiva niente sono cose viejas di quando la gente non capiva niente e ti, ti, ti fa vergogna e ti fa vergogna perché ti fa prendere in giro perché se burlan di ti però quando tu speri in Dio però quando esperas in él tu credi in Dio tu in él, e si vedranno i miracoli di Dio. E si vedranno i miracoli di Dio. E questo farà svergognare le persone. E questo farà la vergognare le persone. Quelle che non credono in Dio. Quelle no che in Dio. Perché la gente dirà, ah vabbè, ma quello crede che Dio lo può guarire. Perché la gente dirà, questo o sea, che crede che Dio lo può sanare. E dopo vede che Dio ti ha guarito, ha fatto un miracolo. E dopo vede che Dio ti ha sanato e ha fatto un miracolo. E quindi. Quella persona poi viene svergognata da Dio. Perché Dio dimostra che lui ancora regna in cielo. Che alla gente gli piace o non gli piace. E alla gente le o no. Dio è nel cielo che regna. Cielo e lui crede. Y él cree. E lui aziona con quelli che credono. Y él con los que creen en él. In favore di quelli che credono. A de los que creen. E non permetterà e non va a permitir che que quelli che que sperano en él, que que en él serán avergonzados. Yo serán io cuando tuvimos que vender la casa, la, vender la casa. Vecino casa. Mi mio vecinos de casa ah ma tú ancora pensi che riesci a la casa tu aún crees que puedes vender la casa Aquí solo un miracolo un milagro para vender esta casa erano eran dos años que en esta ciudad no se vendía una casa Ah, ma tu che cosa aspetti ancora, queste cose? Tu che ti speras di eso? E noi invece, in quella settimana proprio, abbiamo venduto la casa. E noi, giusto in questa settimana, l'abbiamo la venduta. Che all'improvviso ce ne siamo dovuti andare, perché abbiamo dovuto fare le cose veloci per andarcene. Che di repente tuvimos che essere rapido per irnos. E quindi loro, la sera con la mattina, si sono trovato un'altra persona in casa. E io se la <ride> il giorno dopo, si incontrarono un'altra persona in casa. Dice, e cioè, tu che chi sei tu? Che ci fai qua? E tu chi eri? Che, che stai qui? No, io sono quella che mi sono comprata la casa. sei il che si è la casa. <ride> Dio sempre svergogna gli increduli, ma non permetterà mai che quelli che sperano in Lui que los que en Él sono svergognati. Serán se tu speri in Dio se in Dios, lui non permetterà che tu sarai coperto di vergogna, él no va a que seas de vergogna. e quindi la, la prima promessa, la promessa è che l'Eterno è buono con quelli che sperano in lui la seconda promessa, la promessa è che quelli che sperano non saranno svergognati es que los que no serán ma c'è una terza promessa che è più bella Però c'è una terza che è più che dice che quelli che sperano in Dio riceveranno il doppio. Che dice che quelli che sperano in Dio riceveranno il doble. Zaccaria 9,12. Zaccaria 9,12. Oh. Sorry. Ci sei? Forse. Allora. <coughs> Tornate alla fortezza o voi prigionieri della speranza. Tornaos alla fortezza o presos di speranza. Oggi stesso vi dichiaro che vi renderò il doppio. Os os Quindi l'Eterno è buono con quelli che sperano in Lui. L'Eterno bueno non lo farà svergognare quelli che sperano in Lui l'Eterno non va a avergonzare lo che, che sperano in él. ma quelli che sperano in lui riceveranno il doppio, però quelli che sperano in lui, riceveranno il doppio. quindi è inutile che ti metti a piangere, è inutile che è inutile che ti, ti strappi i capelli e dici, ah, Dio si è dimenticato di me, Dio non esiste è inutile che ti tirano lo peli e dici Dio si è di me, Dio non que, esiste, questo non serve questo non serve, spera in Dio spera in Dio, perché quando tu speri in Dio, in él, Dio opererà in tuo favore, Dio va a operare in tuo favore, e ti darà anche il doppio e te darà doppio. Giobbe. il doble? Job. Job. Passò tutto quello che passò. Passò tutto quello che passò. Gli amici erano contro di lui. De él. La moglie era contro di lui. La esposa stava in contro di lui. Perse ogni cosa. Cada cosa. Non aveva più una mucca, un cavallo, niente. Non aveva più una vacca, un cavallo, niente. Però quello che dice la Bibbia... Però che dice la Bibbia, Alla fine della storia... Al final della storia. Giobbe 42.10. Job 42.10. Ah! E tu puoi vedere come Dio operava. E tu puoi vedere come Dio sobrò. Perchè stessi amici che gli parlavano contro. Perchè moltissimi amici che gli parlavano contro. Alla fine andarono a chiedere che Job doveva pregare per lui. Alla fine le pidieron di orare per lui. Quando Job ebbe pregato per i suoi amici. E mudò a Jehovà la flexione di Job orando per i sui amici. Uh, L'Eterno lo restabili nel precedente stato. Che okay, vero e un po' qualche A ver. E mutò Jehovah la frizione di Job, orando per i suoi amici. Così l'Eterno rese a Job il doppio di tutto quello che aveva posseduto. E okay. aumentò il doppio tutte le cose che avevano sido di Job. Quindi Dio gli diede il doppio di quello che lui aveva avuto prima. Dios le dio gli diò il doppio di quello che aveva tenuto antes perché? Por qué? Perché in mezzo a tutta quella afflizione, en afflizione lui aveva continuato a sperare in Dio Mardocheo la stessa cosa, lo mismo in mezzo a tutta quella afflizione, afflizione lui sperò in Dio sperò in Dios. e la Bibbia dice, e la Biblia dice che lui divenne il secondo nell'impero se nell diventò l'uomo più forte e potente di tutto l'impero se volvió el hombre más fuerte de todo el imperio. David, David esperó en Dios. Inseguí sus enemigos. Y la Biblia dice que él no soltanto recuperó lo que había perdido. Y la Biblia dice que no solo recuperó lo que había perdido. un Sino que tuvo muchas, o sea, muchas más cosas. Todas las riquezas de sus enemigos. Que eran tan grandes estas riquezas. Que eran tan grandes estas riquezas. Que en el camino de retorno che nel cammino di volta lui faceva regali a tutti gli anziani di Israele perché non sapevano veramente cosa fare con tutti questi soldi che avevano amore perché realmente non sapevano che fare con tutto questo dinero vi rendete conto Os dais quando una persona spera in Dio quando una persona spera in Dio nonostante tutto quello che succede a pesar de tutto quello che succede Dio ha preparato per lui un premio Dios Dio ha preparato per la tua vita un premio. Dio ha preparato una ricompensa per la tua vita. Sì, il diavolo viene e ti crea problemi. Il diavolo viene e ti crea problemi. Sì, il diavolo viene e cerca di rubarti e distruggerti. Viene e intenta rubare e distruggerti. Però se tu speri in Dio, Dio ha preparato per te il doppio di tutto quello che il diavolo ti ha rubato. Dio ha preparato per te il doble di quello che il diavolo ti ha rubato. Praticamente il diavolo ti sta raddoppiando quello che ti prendi. Praticamente il diavolo ti sta doppiando. Duplicando lo che è il arrivò perché tutto questo accade? Y por qué todo esto? Perché l'Eterno è buono con por... quelli che sperano in Lui. Perché Dio è buono con los che in él sperano. Buona, è... Buona cosa è? Aspettare in silenzio. La La salvazione dell'Eterno. Una cosa è buona aspettare in silenzio, Dio. È es buona aspettare a Dio in silenzio. Dio questa mattina ti sta dicendo. Dio questa mattina ti sta Non piange. Non piange. Alza la tua testa oltre questo muro come quella vacca. Sube tu cabeza más allá de questo muro come questa vacca più alto dei tuoi problemi Más alto de tus per vedere Gesù che c'è dietro i problemi para ver Jesús de los perché Dio ha preparato una benedizione Dios prepara una per coloro che sperano in lui para los que speran e quindi vogliamo avere adesso un momento per pregare salutiamo anche le persone che ci stanno seguendo in diretta anche alcune persone che sono state malate e non sono potute essere insieme con noi. Tuttavia, alcune persone che stavano inferme no se non potevano stare con ci stanno seguendo attraverso Facebook. Però ci stanno seguendo in Facebook. Li salutiamo, li bendiciamo e stiamo pregando per voi. Lo salutiamo, lo bendecimos e stiamo parlando per voi. Amen. Quindi, salutiamo le persone. Salutiamo le persone. Vogliamo vedere un momento.